Oggi no, abbiamo un ospite grandissimo, che è il dottor Davide Conti. Davide Conti è ricercatore alla Fondazione Delio Basso, dottore di ricerca alla Sapienza di Roma, è ricercatore alla Fondazione Delio Basso e consulente per ehm, l'archivio del Senato della Repubblica. Eh, autore di un um, libro edito da... la terza. dalla Terza, molto, molto conosciuto, che è stato eh, citato anche recentemente, ho sentito citare anche da poco, e che comunque riguarda: si chiama La maniera della Repubblica, riguarda la storia del movimento sociale italiano, diciamo nel periodo tra. Gli anni 50 e la metà degli anni 70. Quindi un periodo che in qualche modo riguarda anche quanto Davide ci racconterà oggi no? perché qual è il tema ringrazio naturalmente Davide per essere qui. Lo ringrazio tantissimo, è venuto apposta per voi più che per me, quindi sappiatelo apprezzare come vedrete cercheremo sempre di avere degli ospiti soprattutto dei cercatori e degli studiosi eh, giovani senza nulla togliere a quelli più anziani però <s> no, sono sicuro che il contributo di chi sta dando appunto sta lavorando sulle carte sui documenti in modo più fresco e più innovativo è assolutamente importante senza nulla togliere alla sapienza antica bene il tema, di oggi, il tema di oggi è destra e uh, guerra fredda o meglio la destra radicale come strumento della guerra fredda l'abbiamo abbiamo già detto altre volte l'abbiamo citato in diverse occasioni parlando soprattutto della destra radicale europea negli anni 50 vi ricordate, vi avevo detto, state attenti perché se c'è una fase di clandestinità o di semi clandestinità nella quale la destra europea, anche la destra italiana, come sicuramente la ci racconterà, è vissuta questa fase termina grosso modo quando lo scontro si balca allo bianco tra i due blocchi. E quindi nel momento in cui tra il 1947 e il 1951 52 cioè gli anni veramente degli anni della mischia, gli anni in cui la guerra sta diventando calda, pensate alla Corea, al Medio Oriente, eccetera, le crisi di Berlino. In quegli anni qualcuno ad Occidente, va detto anche in qualche modo, in certi casi anche all'Oriente, anche nel blocco orientale, ci sono stati, come abbiamo già citato, casi di utilizzo, se non altro in termini, o di intelligence o di banale, banale ehm, funzioni, attività diciamo di polizia politica, l'utilizzo di qualche vecchio collaborazionista, l'Uneria ad esempio in Romania, nel caso però anche in DDR, nel caso invece dell'Ovest dell non c'è dubbio e lo si sa e ne parleremo oggi eh, che a un certo punto questi movimenti dell'estrema destra che in qualche modo fino a quel momento avevano vissuto una fase clandestina proprio perché appartenenti alla, alla frazione sconfitta della guerra si ritrovano ad essere utilizzati e c'è forse anche una sorta di osmosi, di utilizzo reciproco, di scambio di favori, il occidentale utilizza eh, l'estrema destra, ma anche l'estrema destra ne approfitta, ne approfitta, come vedremo, attraverso eh, tanti, con tanti strumenti per in qualche modo rimanere a galla, essere sempre più visibile e probabilmente anche essere più accettata dal punto di vista istituzionale. Bene, io non dico altro, ho già parlato troppo, lascio la parola a volentieri a Dare i Conti, prego. Grazie, intanto grazie dell'invito. Diciamo che il tema è, a mio giudizio è particolarmente centrato per una serie di ragioni. Innanzitutto, perché possiamo partire da un'affermazione un secondo me di un certo rilievo che viene da uh, Moro, che prigioniero delle Brigate Rosse allude al ruolo dell'estrema uh, destra in Italia. Eh, come ad un ruolo molto più eh, incidente sugli equilibri politici nazionali di quanto la stretta ridotta mh, rappresentanza parlamentare del movimento sociale lasci intendere. Da questa riflessione, mh, diciamo che emerge in un contesto come quello del, della vicenda del sequestro, secondo me si può partire per ricostruire, ricomporre ciò che è stata l'eredità dell'estrema destra nel nostro paese quindi non solo nell'ottica eh, quantitativa ma soprattutto nella capacità qualitativa di incidere in un determinato contesto svolgendo una funzione storica appunto che riproduce la messa in discussione dei paradigmi che dopo la, seconda, la fine della seconda guerra mondiale si erano anche costituzionalmente eh, cercati di affermare nel nostro paese. All'indomani della fine della seconda guerra mondiale, infatti, il primo, la prima vera questione è la, eh, per i nuovi partiti democratici di massa: è la ricomposizione di un tessuto sociale larghissimamente impregnato dal ventennio fascista e come concetto di mobilitazione di massa, il fascismo era stato la risposta italiana, nazionale, all'ingresso all delle masse nella vita pubblica, una risposta di tipo autoritario che non aveva dato uno sbocco eh, pubblico diciamo a questa dimensione nuova, l'ingresso dopo la fine della prima guerra mondiale, delle masse dell'agorà eh, pubblica appunto il fascismo aveva risposto a questa esigenza con la composizione di un regime autoritario che dava, dentro un principio di organizzazione eh, statica, la percezione sociale della mobilitazione continua e tantissime organizzazioni dai balilla agli avanguardisti eh, alle organizzazioni delle donne davano l'impressione e rispondevano a delle esigenze che dopo la fine della prima guerra mondiale erano emerse in maniera fragorosa soprattutto in rapporto al prezzo pagato dalle popolazioni civili per il conflitto mondiale le popolazioni civili che quindi tornavano da quella esperienza con la consapevolezza di avere la necessità di pesare di più nelle scelte complessive e generali dei paesi proprio perché venivano dal grande massacro della prima guerra mondiale questo elemento si ripropone con forza nel secondo dopoguerra e si ripropone con forza in un contesto in cui i partiti antifascisti hanno la necessità di integrare al loro interno all'interno di nuovi organismi di massa le masse che erano state fasciste questa dimensione colloca quindi due tipi di problemi in una eh, condizione parallela da un lato la necessità di assorbire e rieducare pedagogicamente queste masse alla democrazia, agli istituti democratici alle nuove forme costituzionali che progressivamente acquisiscono forma nell'assemblea costituzionale e che quindi automaticamente vengono trasportate all'interno del dibattito tra dei partiti interno e tra i partiti, il Parlamento dall'altra però la fine della seconda guerra mondiale la fine de della guerra calda avvia un altro tipo di dimensione che è quello della guerra fredda che quindi per quanto riguarda il particolarissimo caso italiano costruisce una prima sovrapposizione contraddittoria tra la discriminante storica positiva dell'antifascismo e la discriminante politica, geopolitica dell'anticomunismo questa sovrapposizione contraddittoria crea una prima disconnessione tra una forza costituente come il PC e il PSI, allora eh, strettamente allegato, eh, legato eh, dei de, de comunisti e il processo costituente stesso tant'è vero che noi fino al 1956 parleremo apertamente, proprio lungo tutto l'arco primo periodo della guerra fredda dura di congelamento della Costituzione fino al 1956 un istituto come la Corte Costituzionale non entrerà in funzione e il primo presidente della Corte Costituzionale sarà Zariti, cioè l'ultimo presidente del Tribunale Speciale Fascista questa sovrapposizione quindi crea le condizioni per il divanarsi di due fattori uno Legato a un principio di eh, riproposizione eritario delle, delle classi dirigenti, dei gruppi dirigenti. In Italia manca totalmente un processo politico di emulazione e, quindi, questo naturalmente ipoteca la capacità di rinnovamento della eh, struttura dello Stato. Dall'altra parte, questo ciò evita naturalmente eh, di fare i conti con l'eredità fascista di fare i conti con l'eredità fascista e quindi con tutto ciò che quella vicenda ha comportato sul piano nazionale e internazionale un esempio clamoroso saranno i mancati processi ai criminali di guerra fascisti sia rei sia di eh, condotte illecite interne, cioè in Italia, sia di condotte illecite all'estero, nei paesi ex occupati, la Jugoslavia, la Grecia, l'Albania, i paesi dell'Africa, l'Unione Sovietica, la Francia, tutti questi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, tutti questi paesi alla fine della seconda guerra mondiale presenteranno alle Nazioni Unite dei lunghi elenchi con oltre mille nomi di criminali di guerra italiani che si erano resi responsabili di rappresaglie, cidi, stragi in tutti questi paesi occupati e di torture contro i, eh, i prigionieri di guerra soldati anglo-americani. E tutte queste, tutte queste persone, questi oltre mille nomi, non verranno mai processati, mai estradati nei paesi che ne fanno richiesta, né processati in Italia, come il governo italiano eh, rivendica all'inizio questo perché appunto eh, il fare conti con quella storia il costruire una nostra Norimberga italiana avrebbe naturalmente determinato una linea di faglia, una linea di frattura non componibile all'interno di quel processo che un grande storico, Claudio Pavone ha eh, diciamo, sintetizzato nella formula della continuità dello Stato questa continuità di personale questa continuità anche di ordinamento, perché ripeto, noi abbiamo vissuto una lunga fase prosverdica di congelamento costituzionale, determina quei fattori che rendono possibile ciò che ad esempio in Germania non fu possibile. La nascita cioè di una struttura partitica organizzata come movimento sociale cioè la, dire... la... la diretta eredità dell'ultimo stascico dell'esperienza fascista quella salutina si traduce nella formazione organica in Parlamento della rappresentanza missina la rappresentanza missina che nell'immediato dopoguerra non è immediatamente quantificabile tanto è vero che i primi contatti le prime eh, connessioni con questo magma carsico, questa anima nera della Repubblica, avvengono prima del referendum istituzionale sul monarchia o Le Repubblica. I contatti che i partiti del CLN hanno ad esempio con Pino Romualdi, che è il vero fondatore del movimento sociale, ex gerarca del regime prima e di salò poi, stanno proprio ad indicare la necessità di creare una dialettica per quanto clandestina, per quanto eh, sottotraccia sulle determinanti storiche del momento la questione istituzionale diventa quindi fattore di rimente da un lato per il passaggio istituzionale dalla guida del re alla repubblica d'Italia dall'altro per misure negoziate che producono ad esempio forme molto ampie di amnistia, l'amnistia Togliatti è il provvedimento più noto, diciamo così, subito prima delle elezioni del 48 ci sarà un'altra legge che viene chiamata la legge di clemenza che ripristina sostanzialmente tutte le funzioni, in, tutti i funzionari nei loro ruoli eh, pregressi nelle istituzioni del paese, legge di clemenza che viene personalmente redatta dalla loro sottosegretaria alla presidenza del consiglio Giulia Andreotti. In questa dinamica in questa dimensione si colloca il contesto della guerra fredda. E quindi in una situazione internazionale in cui gli schieramenti della guerra a causa si sono sfaldati, si sono ricomposti in forme diverse, per cui gli alleati di ieri, la Russia l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti la Gran Bretagna e la Francia diventano i nemici del giorno successivo con la divisione in due blocchi il patto di Varsavia da un lato a guida sovietica e quello che noi parleremo a chiamare dopo il patto atlantico, la Nato a guida americana dall'altra parte determina quindi una situazione nuova per, per gli eredi di Sala una situazione che come dice Romualdi apre spazi per fare politica e fare politica per Romualdi fare politica per il movimento sociale fare politica per tutta la direzione del movimento del MIS non significa ridursi in una ridotta nostalgica cioè naturalmente i primi aggregati sia a livello di consenso sia a livello di personale politico spendibile sono tutti quanti eredi. Del, dell'esperienza soprattutto salutina. ma immediatamente dopo questa aggregazione, il movimento sociale avvia un processo di progressiva ricomposizione di blocchi sociali e lo vediamo immediatamente nelle elezioni amministrative del, dell'inizio anni 50 che sono proprio lo snodo essenziale per capire la vicenda della destra di questo marmacarsico nel nostro paese nel 1950, a partire dagli anni 50, le amministrative del 50 e del 51 e poi, più clamorosamente, le politiche del 53 che faranno saltare la cosiddetta legge truffa, cioè la legge maggioritaria, espongono il blocco conservatore eh, antifascista, cioè la democrazia cristiana, il partito liberale e alcuni partiti centristi alleati al recupero del retroterra economico e sociale, di rappresentanza economico-sociale, proprio del, del MIS e del partito politico. Nel sud Italia le percentuali di questi due partiti alleati eh, riescono ad ottenere in questi tre anni, destrutturano quel largo consenso che aveva consentito alla democrazia cristiana di vincere Praticamente da sola, con una maggioranza schiacciante, le elezioni del 18 aprile del 1948, che avevano poi definitivamente chiuso eh, l'esperienza di collaborazione tra i partiti della sinistra e appunto le, i partiti del, della resistenza moderata antifascista. Questa composizione appunto, eh, fa capo naturalmente al blocco agrario è uno dei blocchi molto forti dove con più refrattarietà si fa strada la Costituzione pensiamo soltanto alle lotte molto dure degli anni 50 in tutto il Mezzogiorno per l'attuazione della riforma agraria che costa eh, morti, feriti, la strage di, di Portella della Ginestra cioè una serie di meccaniche di eh, militarizzazione del conflitto politico che stanno tutte dentro il processo di attuazione della Costituzione e viceversa il meccanismo di contrasto alla sua attuazione. Il movimento sociale quindi e la destra nel suo complesso come area, come la ricostruisce in modo economico sociale, riproduce quindi una capacità di uniformare anche le proprie istanze e di rappresentarle non solo in Parlamento ma in tutte quelle eh, assise, quelle componenti decisionali e negoziali che definiscono l'attuazione del dettato costituzionale da un, da un lato e dall'altro definiscono la capacità di elaborazione politica. La guerra fredda è questo, naturalmente semplifica, perché schiaccia i due blocchi e quindi obbliga ad una eh, costrizione dentro perimetri definiti di tutte le forze per cui il principio secondo cui i partiti eh, democratici conquistano una loro legittimità all'accesso al governo del paese sulla base della fedeltà costituzionale, cioè i principi valoriati dell'antifascismo che, che dà la radice essenziale alla Costituzione Repubblicana, muta e quindi un nuovo perimetro viene demarcato dal contesto geopolitico che conferisce legittimità ai partiti schierati nell'alleanza atlantica, schierati con l'alleanza atlantica in un paese aderente al blocco occidentale. Il movimento sociale, l'abbiamo detto, inizia a fare politica in questo contesto e già nel 51 compie la scelta atlantica, che non è una scelta eh, come dire, scontata, non è una scelta scontata perché il partito degli eredi Salò, il partito ex fascista, è composto da tutti: soldati, militanti, combattenti, che la seconda guerra mondiale hanno combattuto contro l'alleanza in particolare anglo-americana e quindi non è come dire un gioco a somma zero un passaggio politico indolore ma che allo stesso tempo riesce a sbloccare in misura, per, per quanto in misura marginale, quella componente politica di rappresentanza italiana, dandole un ruolo una funzione dandole un ruolo e una funzione nei passaggi più complessi della vita italiana le elezioni dei presidenti della Repubblica le composizioni delle giunte comunali soprattutto nel sud Italia processi che maturano a tal punto per cui nel, nel 1960 a soli 15 anni dalla fine del conflitto il governo Tambroni, un monocolore democristiano è retto in Parlamento, in forma legittima, dal sostegno del movimento sociale quel, quel nodo, quel passaggio, rappresenta uno spartiacco nella storia della rappresentanza dell'estrema destra del neofascismo e della destra radicale nel nostro paese e del suo rapporto con le classi dirigenti perché per la prima volta comunque attraverso una prassi parlamentare legittima quindi formalmente ineccepibile il partito nefascista ritorna nell'area di governo c'è a quel punto un moto eh, antifascista che coinvolge tutta la penisola tutto il paese, dalla Sicilia alla Liguria ci sono morti, feriti, manifestazioni i fatti più importanti lo saprete, avvengono proprio a Genova dove è stato convocato il congresso del Movimento Sociale tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio del 1960, quelle mobilitazioni antifasciste, antifasciste guidate dai partiti dell'arco costituzionale e dai loro massimi dirigenti, Pertini, ad esempio, si ritrova a Genova a guidare i nuovi CLN riformatisi per l'occasione per impedire il il congresso del movimento sociale e protestare contro l'ingresso del MIS nell'area di governo del gabinetto d'Ambrosio ecco, quel passaggio lì impedisce politicamente la formazione di quel governo e sancisce uno spartiato. chiude cioè una fase storica quella della guerra fredda dura da un lato perché apre a un'ipotesi di centrosinistra cioè di partecipazione di un pezzo della sinistra, in particolare dei socialisti, all'area di governo ma allo stesso tempo rappresenta nell'immaginario semantico dei giovani dell'estrema destra un punto di non ritorno perché rappresenta in quel momento la testimonianza, la rappresentazione oggettiva che anche attraverso una via parlamentare legittimamente concordata in Parlamento ai Missini non è dato la non è data la, la possibilità di concorrere alla direzione nazionale del paese quindi questa doppia lettura il modo antifascista che protegge il paradigma resistenziale e con esso l'architettura costituzionale da un lato e la eh, presa di dato la presa di coscienza di un pezzo di società per cui l'accesso al governo anche in forme legittime anche in forme parlamentari è impedito si definisce quindi in maniera chiara quella convenzione ad escludere cioè quella convenzione ad escludere le due estreme che fino ad allora era stata come dire, riservata al partito comunista e ai socialisti in virtù della loro ehm, grandezza in termini quantitativi di consensi di voto ma che arriva al caso limite del 60, a eh, definire un perimetro anche sull'estrema destra. Questo passaggio eh, è assolutamente coincidente con un'evoluzione quantomeno di un, di, di un segmento dell'Alleanza Atlantica che fa capo ai circoli più oltransisti dell'Alleanza eh, della Nato e iniziano a svolgersi proprio a partire dal 59 poi nel 60 e poi nel 62 dei eh, convegni che teorizzano iniziano a teorizzare prendendo spunto dai manuali del, della guerra non ortodossa della Nato cominciano a teorizzare l'utilizzo cioè la reimmissione nel circuito politico del conflitto politico del personale neofascista in chiave anticomunista sono dei convegni della Nato che sono ufficiali, aperti da Stick, cioè dal, dal, dal segretario generale e, e mh, prendono il nome e il titolo di eh, guerra politica dei Sovieti e teorizzano apertamente le meccaniche che saranno proprie dell'attività neofascista durante il corso degli anni 60-70 e che diciamo, si tradurranno nella pratica politica della conflittualità di, di quel decennio in quella che generalmente viene definita con un termine giornalistico tratto da, da un giornale inglese, dal Guardian la strategia della tensione cioè quella particolarissima declinazione del conflitto politico interno alla guerra fredda e interno al contesto italiano in cui si avvia un processo di militarizzazione dello scontro politico in quanto si definisce elemento militare anche la sola mobilitazione politica che sbilanci a sinistra il quadro degli equilibri del paese. Ad esempio, nei, negli anni 60 la classe operaia non diventa un soggetto sociale che rappresenta i suoi interessi attraverso le lotte sindacali, vertenziali, diventa, per la sua organicità alla, eh, al Partito Comunista e al Partito Socialista, ma in particolare al PC, diventa elemento direttamente connesso con gli equilibri geopolitici. perciò la sua mobilitazione la sua capacità di creare eh, un movimento largo eh, includente altri strati sociali e capace di spostare consenso sulla sinistra, sui partiti della sinistra in particolare sul PC si traduce in ultima istanza come elemento di eh, scardinamento di indebolimento dell'adesione italiana alla NATO pensiamo appunto che nella logica della guerra fredda anche la sola partecipazione indiretta di un partito direttamente alleato di Mosca avrebbe determinato all'interno di un paese un paese collocato all'interno dell'alleanza atlantica in un consiglio dei ministri qualsiasi anche il semplice ministero del turismo assegnato a un comunista avrebbe permesso a quell'esponente del campo militare nemico, di accedere a una serie di informazioni, anche riservate, proprie di un paese organico all'altro schieramento militare. Questa situazione di incompatibilità, di contraddizione sistemica, potremmo dire, determina una serie di anomalie e quella italiana si presenta esattamente in questa forma, cioè in una forma assolutamente anomala di composizione del quadro democratico. Un, un quadro democratico bloccato, cioè senza la possibilità di alternanza dei partiti al governo, una democrazia cristiana che fa perno intorno, eh, e intorno alla quale ruotano di volta in volta i partiti alleati a seconda dell'equilibrio politico che si compone. Quindi governo centrista piuttosto che un governo di centro-sinistra a partecipazione socialista ma senza la possibilità di un'alternanza come oggi noi comunemente eh, conosciamo i sistemi politici diciamo, occidentali e non solo occidentali. In questo contesto il movimento sociale elabora una sua strategia di ricomposizione del, della destra innanzitutto una destra che si è scomposta nel corso degli anni. Nel 1956 una componente del movimento sociale guidata da Pino Raudi fonda il Centro Studi Ordine Nuovo. Successivamente viene fondato un altro gruppo con un carattere più spiccatamente paramilitare che si chiama Avanguardia Nazionale. Questi due gruppi, che saranno i principali gruppi dell'estrema destra nominalmente esterna al MIS verranno poi eh, come dire seguiti dalla nascita di una terza un organizzazione importante dell'estrema destra che si, chiama, si chiamava il fronte nazionale guidato da Iuno Valerio Borghese ex comandante della decima MAS, anche lui eh, criminale di guerra processato e condannato all'indomani del, della fine del secondo conflitto mondiale poi ammissiato e eh, diventato in successione presidente del Movimento Sociale e poi fondatore della Corte Nazionale. In questo magma carsico all'interno del quale c'è uno spaccato dell'Alleanza Atlantica che guarda i fascisti come a un potenziale di mobilitazione anticomunista, perché se una cosa mancava al, alle forze... Eh, moderate al blocco conservatore in Italia era la capacità di mobilitazione dei militanti erano dei partiti, la democrazia cristiana il partito liberale, i repubblicani il partito socialdemocratico dei partiti con un largo consenso d'opinione in grado cioè di raccogliere molti milioni di voti decine di milioni di voti ma incapaci di contrastare sul piano della mobilitazione le forze della sinistra e quindi la presenza in piazza dei fascisti diventa un elemento aggiuntivo che il blocco, alcuni settori del blocco atlantico guardano con simpatia le mobilitazioni nazionaliste dei missini per Trieste italiana ad esempio sono una prima esposizione rappresentazione di questa forza militante che altrimenti i partiti conservatori non avrebbero più ancora la mobilitazione diciamo diventa nell'immaginario collettivo, si connette alla rivendicazione di un campo, quello occidentale, dove vige la democrazia in contrasto con i regimi sovietici ad est, quando nel 1956 con l'invasione d'Ungheria si palesa una, la, la forma dittatoriale dei regimi sovietici, del regime sovietico e quindi le, i gruppi giovanili missini con le loro mobilitazioni a carattere anticomunista riescono ad inserire le loro parole d'ordine nel circuito del dibattito politico pubblico proprio anche dei partiti democratici questo doppio canale interno e esterno che fa leva sulla particolarissima contestualizzazione italiana dove c'è un paese collocato esattamente al centro di una doppia frontiera geopolitica non solo quella che divide l'est dall'ovest il campo comunista dal campo anticomunista ma anche la frontiera che divide il nord del mondo dal sud del mondo in particolare con riferimento al Medio Oriente dove si va componendo la stessa proiezione della guerra fredda e dove il conflitto, ad esempio, arabo-israeliano assume immediatamente i connotati geopolitici del mondo bipolare e anche lì il movimento sociale e la destra radicale producono una forzatura ideologica schierandosi apertamente con lo Stato di Israele gli eredi del fascismo, delle leggi razziali gli eredi del fascismo che con il mondo arabo aveva costruito un rapporto politico di interessi nazionali e internazionali spezza questa, questa dinamica storica e la riconverte ad una necessità contingente geopolitica che modifica la collocazione internazionale e le posizioni dell'estrema destra rendendole ancora una volta compatibili con le esigenze dell'alleanza Atlantica di nuovo la sovrapposizione tra la discriminante storica dell'antifascismo e quella geopolitica dell'anticomunismo determina una prevalenza della prima che produce una porzione del nostro sistema per cui noi abbiamo una forza politica costituente il PC esclusa per il suo legame con Mosca e una forza politica aderente alla Nato esclusa per il suo legame storico col fascismo all'altra parte all all'estremo all'estrema del Parlamento la svolta degli anni 60 si traduce sul piano italiano in un notissimo eh, dal punto di vista proprio dell'immaginario collettivo in un notissimo convegno che si tiene a Roma al Parco dei Principi, Parco dei Principi organizzato dall'Istituto di Studi Militari Alberto Poglio a questo convegno dove si teorizza l'intervento militare, la militarizzazione del conflitto e fin di fatto le stragi, che di lì a poco disperanno la vita della vicenda repubblicana a partire dal 1969, a questo convegno, finanziato dal Ministero della Difesa, partecipano gruppi dell'estrema destra, esponenti molto importanti dell'estrema destra, che recuperano le teorizzazioni del dei convegni della Nato d'inizio anni 60, quelli sulla guerra politica dei Soviet, e li declinano sul contesto italiano. Di lì a pochissimo si formano cellule, organismi interni e interne alle dinamiche militari, alle disposizioni militari, fino anche alle basi militari, distanze militari della Nato che produrranno poi quel meccanismo criminale di criminalità politica che appunto sfocerà nella strage di Milano del 12 dicembre del 1969, che lo ricordiamo è il più grave fatto d'armi dopo la fine della seconda guerra mondiale contro i civili nel nostro paese. Cioè la strage di Milano è per importanza militare per vittime civili la strage più grave dal, dai tempi delle stragi nazifasciste durante l'Italia occupata del 43-45 quindi l'impatto di quella strage compiuta dalla Vicello Lottino viste 20, è un impatto enorme che vuole suscitare un impatto enorme vuole costruire un rapporto empatico tra la dinamica politica e il fatto di sangue, un rapporto empatico in grado di ridefinire i perimetri politici della legittimità non solo delle forze rappresentate in Parlamento ma della stessa forma istituzionale che il nostro Paese ha assunto dopo la fine della seconda guerra mondiale in particolare, diciamo così, in una meccanica che vede coinvolti i servizi segreti italiani le componenti militari e le cellule neofasciste nella giornata del, del 12 dicembre in cui si verifica, si verifica la strage a Milano, qui, ma si verificano anche gli attentati a Roma e si costruisce una rappresentazione semantica dissimulata di questa... Uh, uh, di questa um, azione militare una rappresentazione dissimulata perché, perché si scelgono degli obiettivi siamo nel 1969 al termine del biennio 68-69 il 68 studentesco ma soprattutto il 69 operario che ridefinisce i rapporti economici e le relazioni industriali del nostro paese e cioè ridefinisce la capacità di collocazione del, re, del reddito e delle risorse di profitto createsi durante gli anni del boom economico quindi c'è una prima grossa redistribuzione in termini di stato sociale in termini di salari operai in termini di servizi in termini di accesso quindi a tutto un segmento della ricchezza diciamo, creatasi col processo di accumulazione accelerato che negli anni 50 è stato dato, da, è stato dato dal sistema eh, italiano, in particolare dallo schema Carli e dalla linea ENA, diciamo, una linea incentrata sul, sui bassi salari, sul contenimento dell'inflazione, un po' come la politica d'austerità che oggi diciamo, si ripropone in termini diciamo, contemporanei nel, nel, in questi anni diciamo, di crisi economica. Alla fine di questo biennio, il 68-69, il 12 dicembre c'è la strage di Piazza Fontana a Milano e gli attentati di Roma che non sono un unicum in quell'anno, sono la conclusione di una serie di attentati che dall'inizio dell'anno, dal febbraio del 1969, con una graduazione progressiva si sono verificati e che, ripeto, hanno come caratteristica una ehm, funzionalità di simulatore quali sono gli obiettivi del, dove vengono collocati le pompe? quali sono gli obiettivi che devono costruire nell'immaginario dell'opinione pubblica le responsabilità e la matrice di quegli attentati la logica è a termini di due anni in cui sono state riempite le piazze dagli studenti in cui sono state consumate centinaia di milioni di ore di sciopero durante l'autunno caso del 69 in cui per la prima volta sono stati intaccati i termini della redistribuzione della ricchezza gli scontri, le manifestazioni, i ricchetti operai devono essere nella logica di chi mette la bomba il naturale prologo a quella istanza definitiva, stragista e quindi costruire nell'immaginario collettivo la connessione tra le bombe e i movimenti che si sviluppano in quegli anni quali sono gli obiettivi? quindi semantici che vengono scelti a Roma vengono scelti le banche il simbolo del capitalismo e l'altare della patria il simbolo del nazionalismo due eh, strumenti ideologici all'antitesi all dei movimenti diciamo rivoluzionari della sinistra e del movimento operario così come si concepiva all'epoca e lo stesso viene fatto a Milano l'attentato viene, viene compiuto dentro la barca nazionale dell'Agricoltura a Piazza Montana e immediatamente si costruisce un'indagine che si rivelerà assolutamente fallata che individua la matrice di estrema sinistra in particolare anarchica come responsabile della strage. In una logica e un'ottica che deve far vedere la connessione diretta tra gli attentati, la componente considerata più estrema dei movimenti di mobilitazione di massa che si sono divanati in quel biennio 68-69 e dunque la costruzione di una spinta, di una reazione empatica appunto alla riconversione di quello spostamento a sinistra dell'equilibrio politico nazionale. La richiesta cioè dell'opinione pubblica di uno stop alle violenze, di una fine delle manifestazioni, di un giro di vite si chiamerebbe oggi e soprattutto della sospensione del quadro costituzionale entro il quale queste disposizioni sono possibili, queste manifestazioni, queste, questa cittadinanza del conflitto sociale è resa possibile e infatti uno degli obiettivi delle cellule stragiste che si propongono è proprio quello della sospensione della Costituzione attraverso un procedimento assolutamente legale perché con le disposizioni del testo, unico di, del testo di legge unico di pubblica sicurezza negli articoli 215, eh, 14, 15 e 16 che all'epoca erano ancora in vigore il codice rocco, cioè il codice fascista di pubblica sicurezza era possibile, sarebbe stato possibile proclamare lo stato d'emergenza perché lo stato d'emergenza può essere programmato in, in chiave diciamo eh, di, in un'ottica di azione militare sul suolo italiano a fronte di un'azione di guerra e lo abbiamo detto la strage di Piazza Fontana è il più grave fatto da armi contro civili dalla fine della seconda guerra mondiale sarebbe possibile proclamare uno stato d'emergenza che come prima disposizione avrebbe la sospensione della Costituzione la sospensione dei poteri del Parlamento e la concentrazione dei poteri nelle tre figure di vertice dello Stato il Presidente della Repubblica formalmente il capo delle forze armate, il presidente del Consiglio e il ministro degli interni, cioè il responsabile dell'ordine pubblico. Questo decreto trova accoglimento, la presentazione di questo decreto trova accoglimento presso la Presidenza della Repubblica, il presidente della Repubblica dell'epoca era Giuseppe Saragat, trova accoglimento presso il ministero dell'interno, il ministro dell'interno era Franco Restivo, esponente della democrazia cristiana, Sara era esponente del partito Socialdemocratico non trova accoglimento, non troverà accoglimento presso il, la presidenza del Consiglio, il presidente del Consiglio era allora un notabile molto importante della, della democrazia cristiana, Mariano Lumoro, un notabile conservatore della DC, che però non firma la proclamazione dello Stato d'emergenza e anzi l'avrete visto tante volte in televisione la sera stessa degli attentati va in televisione e pronuncia un discorso in cui chiama i cittadini a raccogliersi intorno al dettato costituzionale è un messaggio preciso sottile che si legge tra le righe e che arriva a chi deve arrivare la proclamazione dello Stato d'emergenza, la sospensione del, dell'ordinamento costituzionale, la concentrazione dei poteri e quindi un relativo giro di vite, cioè la messa per esempio fuori legge di tutta la componente della sinistra extraparlamentare, magari anche dell'estrema destra, nella logica degli opposti estremismi, e il rafforzamento di un blocco unico intorno a figure forti di esponenti politici, sulla base della proclamazione dello Stato d'emergenza non passerà, non passerà quantomeno con il uh, placet della presidenza del Consiglio, appunto di Maria Rumor. Maria Rumor, secondo una ricostruzione, a mio giudizio, attendibile, ricomposta e dalle inchieste della magistratura e da un, uh, un testimone diretto, Vincenzo Nicicueta, un fascista di ordine nuovo e di avanguardia nazionale a cui venne commissionato l'omicidio di Rumor addirittura dentro la sua casa con la collaborazione della scorta, Vincigua si rifiuterà di, fare, di compiere questa azione, proprio un'azione punitiva contro chi nel dicembre del 69 aveva impedito con la mancata controfirma dell'atto della proclamazione dello stato d'emergenza la sospensione e quindi l'innesco di un processo di conversione autoritaria della nostra democrazia. Dicevo, Vincenzo Vinciguerra, al quale verrà proposto dalle cellule di dell'eliminazione di Mariano Rumor, racconterà appunto che proprio questo sarà il movente di un'altra strage, quella del 1972, che avrà ancora come teatro Milano, la questura di Milano stavolta, durante la celebrazione del primo anniversario della morte del commissario di polizia Luigi Gardini. La formula dissimulatoria utilizzata per la strage di Piazza Pontana e gli attentati di Roma è una formula dissimulatoria teorizzata nei convegni e della Nato e dell'Istituto Poglio e realizzata concretamente sul campo da personale Missino o ex Missino. Mario Berlino a Roma, per esempio, ex Missino, poi avanguardista nazionale, si infiltra nei gruppi anarchici. Lo stesso accade a Milano, un, diciamo un terminale di questa strategia che si diffonde a livello nazionale, la strategia dell'infiltrazione di militanti dell'estrema destra nei gruppi di estrema sinistra, nell'ottica di spingerli a, fare, a compiere attentati di tipo stragista, trova, come dire, il suo luogotenente sul campo in un esponente molto noto dell'estrema destra anch'esso, ex espressivo, poi fondatore di La Guardia Nazionale che si chiama Stefano Delebiari in questo senso, in questo contesto questa dinamica che potrebbe sembrare estranea, esterna a questo magma carsico che abbiamo cercato di ricostruire dalla fine della seconda guerra mondiale produce invece una meccanica politica che se anche non trova il suo sbocco diretto nella conversione autoritaria dell'ordinamento istituzionale dello Stato o nella migliore delle ipotesi in una riformulazione presidenzialista del nostro ordinamento costruisce le condizioni per la crescita esponenziale dell'estrema destra nel nostro Paese il movimento sociale nella sua forma MSI raggiungerà il suo massimo storico proprio nella fase di anni compresa tra il 1969 e il 1974, esattamente coincidente con l'inizio e la fine, quantomeno della prima fase della strategia della tensione, una strategia stragista che inizia a Piazza Fontana nel 69, come dicevamo prima, prosegue con la strage della questura a Milano. Trova poi naturalmente delle espressioni anche non direttamente stragiste come il corte borghese, quindi tentativi di eversivi in altre forme articolate e si conclude per quanto riguarda la sua prima fase nel 1974 con le stragi dell'Italia e di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. Questa fase della strategia della pensione è esattamente coincidente col massimo storico raggiunto dal MIS in termini elettorali nostro, nel nostro Paese. Per trovare un dato elettorale maggiore dell'8,7% che il MIS ottiene su base nazionale nelle elezioni del 1972, dovremmo arrivare al 1993-94. Dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine della Prima Repubblica, con il movimento sociale che si avvia, si accinge a trasformarsi in alleanza nazionale col Congresso di figli Né prima né dopo ci sarà mai il raggiungimento di un piccolo 8,7 che rappresenta e rappresentò il massimo storico del movimento sociale. Il MIS, oltretutto, rappresenta anche una forza prima militante, oltre che militare e quindi ad esempio comincia a drenare una serie di risorse che arrivano non solo dai vecchi blocchi agrari dei vecchi eredi latifondisti del sud Italia comincia ad espandersi questa capacità di aggregazione di sostegno economico e quindi di radicamento politico e elettorale anche nel resto del paese in particolare nel triangolo industriale, dove più forte è lo scontro politico, sociale e comunque ideologico sempre tenendo presente la proiezione che la geopolitica, quindi che la guerra fredda, immette dentro il conflitto italiano dicevo, nel triangolo industriale Genova-Milano-Torino, il movimento sociale diventa una forza spendibile dal punto di vista militante e alcune volte anche paramilitari. C'è un incontro, a mio giudizio, molto importante, nel sette del settembre del 1969, un viaggio che il segretario del Miss Almirante compie a Torino per ricevere un sostegno economico e dunque politico in forma diretta dalla Fiat, con un incontro diretto. Agnelli, Almirante. Sono molti i eh, come dire, finanziamenti, confi industriali e non, delle grandi partecipate italiane, ad esempio l'Eni, che coinvolgono nel movimento sociale, che viene guardato a quel punto non più solo come una ridotta, una ridotta nostalgica, come un blocco in cui si congela un certo tipo di consenso ma viene guardato come potenziale militante potenziale spendibile sul piano del conflitto politico questo tipo di, di dimensione cambia anche la proiezione la prospettiva politica dello stesso quadro dirigente che non si concepisce più come l'esule in patria ma come l'avanguardia più ardita, per usare le parole da mirante, cioè quella componente del blocco sociale, economico e politico anticomunista che semplicemente a differenza degli altri grandi partiti anticomunisti dispone di un attivismo capace di portare allo scontro anche fisico con le sinistre, nelle università, nelle piazze, davanti alle fabbriche capace di organizzare contro sabotaggi e misure anti sciopero. Insomma, una forza abbastanza consistente e in continua eh, mobilitazione. In questo potremmo definire, in questa ottica potremmo definire il movimento sociale e complessivamente il magma dell'estrema destra come un piccolo partito di massa, usando uno simbolo Se a sinistra c'è un grande partito di massa, due grandi partiti di massa, capaci di mobilitare con organizzazioni mastodontiche, milioni di persone, il movimento sociale dall'altra parte è in grado di mobilitare piccoli gruppi, ma fortissimamente agguerriti, che sono in grado di rintuzzare l'avanzata politica sociale e opinione pubblica di consenso delle sinistre e allo stesso tempo di aggregare intorno alle elezioni anche i ceti medi e moderati. Dopo la strage di Piazza Fontana c'è un carteggio tra Nenni e Moto, e poi tra Nenni e Giorgio Amendola, cioè tra alcuni dei massimi esponenti della Repubblica che appunto guardano agli eventi milanesi, così li chiamano come alla composizione di un contesto molto simile alla Milano del 1919 cioè alla Milano pre-marcia su Roma pre-nascita del fascismo perché? non tanto per la presenza in piazza dal punto di vista fisico dei missili quanto per il largo consenso di quel ceto medio di quella maggioranza silenziosa che aveva fornito la base di massa del consenso del fascismo diciannovista. E questo si riproduce, in particolare in questa città, poco prima della strage di Piazza Fontana, in particolare alla fine e al termine di, una, eh, di uno sciopero per la casa che si tiene a livello nazionale in questa città il 19 di novembre e che termina uno sciopero per la casa dei sindacati a cui partecipano anche i gruppi extraparlamentari e che si conclude con incidenti tra gruppi extraparlamentari e polizia culminati con la morte di un agente di PS di vent'anni che si chiamava Antonio Annaluma ebbene quei funerali i funerali di quel poliziotto si tramutano a Milano in una prima Impressionante manifestazione anticomunista di massa nella città che culmina con aggressioni fisiche a senatori del PC presenti alle seghe assalti alle sezioni dei partiti della sinistra e del sindacato aggressioni a Mario Capanna allora leader del, del movimento studentesco qui a Milano e ad una vera e propria caccia così la definiscono i giornali dell'epoca al diverso al capellone al comunista e richiama agli occhi dei vecchi padri costituenti che avevano fatto avevano attraversato tutto il ventennio avevano visto vissuto sulla loro pelle la nascita e l'appento del fascismo richiama, richiama quel clima quella dimensione di consenso delle classi medie ed è in questa disposizione che cresce il consenso del movimento sociale e si ridetermina, si ridefinisce un suo spazio politico di agibilità quando questo, quando questo ha un freno quando questa dinamica, questa misura inverte la sua tendenza proprio nel 1974 è un anno in questo senso decisivo lo abbiamo visto termina la prima fase della strategia della tensione. In, in che senso, in che termini? gli studiosi, gli storici, le commissioni parlamentari d'inchiesta la magistratura hanno cercato di ricomporre a distanza di 20, 30, 40 anni dai fatti quel tipo di dinamica e lo hanno fatto seguendo una traccia non di un politico, non di un magistrato, non di un eh, militante dei gruppi eh, della sinistra extraparlamentare piuttosto che, che dei partiti altri, ma di un intellettuale di Pierpaolo Pasolini, che ce l'è ben scritto che cos'è questo golpe? Quello che avrete sentito dalle volte, il famoso Io so, io so i nomi di chi ha messo le bombe a, a Milano, so i nomi, conosco i nomi dei responsabili. Ecco, in quella rosa uscita sul Corriere della Sera, e che è l'ultimo articolo che il, il poeta pubblica sul, sul quotidiano milanese, viene ricostruita questa libreria, che all'epoca dei fatti non viene nemmeno probabilmente colta nella sua essenza, come dire, di profondità analitica perché Pasolini dice io so perché le stragi di Milano del 1969 sono anticomuniste e perché le stragi, la strage di Brescia è una strage antifascista che dal punto di vista della logica è quasi incomprensibile in realtà no è assolutamente centrato perché l'abbiamo visto la logica semantica della strage di Piazza Fontana e della strage della questura di Milano del 72 è quella della individuazione della matrice della strage nell'area politica dell'estrema nell'ottica della criminalizzazione dell'estrema la logica del simulatorio per questo vengono utilizzate utilizzati militanti dell'estrema destra infiltrati nei gruppi della sinistra la strage dell'Italia, ma soprattutto la strage del 28 maggio del 1974 a Frescia rompono questo, questo schema rompono nell'immaginario collettivo la riconduzione della violenza stragista alla matrice dell'estrema sinistra perché la strage del 28 maggio del 1974 viene compiuta a Brescia contro un comizio del sindacato CGL Cislewil convocato su parole d'ordine antifasciste in risposta alle violenze che gli squadristi Missini e dei gruppi extraparlamentari avevano praticato nel Bresciano e nell'Interland Bresciano nei mesi e nelle settimane precedenti quindi quella strage rompe questa logica e rompe anche dal punto di vista dell'immaginario collettivo la connessione tra stragismo e responsabilità dei gruppi dell'estrema sinistra ma vediamo bene, noi oggi sappiamo nel 2014 la provenienza, la matrice ciò che stava dietro la strategia stragista ma nel 1974 assolutamente l'opinione pubblica non era edotta delle connessioni, delle mm, formule, delle.. Prego. Sì se poi interrompetemi ovviamente se per qualsiasi. La storia 74 contro è contro un comizio sindacale, contro un comizio del di e Cis de Weed, che appunto convocano questa manifestazione che si conclude a Piazza della Loggia per protestare contro le violenze squadriste che eh, i gruppi sia del Movimento Sociale che dell'estrema destra locale vanno perpetrato sul posto. Questa, questa strage, lo dicevo prima, rompe nell'immaginario collettivo la connessione diretta o indiretta tra manifestazioni, movimento operaio, conflitto sociale e strage e politica militare e quindi costruisce una diretta connessione tra quel fenomeno e l'estrema destra qui l'intuizione di Pasolini l'idea cioè che se c'era una logica e un utilizzo del personale neofascista nelle stragi del 69 questa logica termina con la liquidazione di quella manovalanza, di quel personale neofascista attraverso il compimento di azioni che indichino all'opinione pubblica, ma a quel punto anche alla magistratura, le matrici delle stragi e quindi le linee di indagine su queste. Da questo punto di vista il biennio 73-74, subito successivo alla crescita elettorale del movimento sociale, diventa un punto essenziale per la comprensione della vicenda dell'estrema destra nel nostro Paese. Nel 1973 viene sciolto Ordine Nuovo dal ministero dell'interno con un provvedimento tutto politico che dal punto di vista dell'aderenza diciamo, della giuridica lascia molto a desiderare fu un provvedimento politico che il ministro dell'interno Taviani volle per dare un segno un segno di cambiamento non solo all'opinione pubblica ma soprattutto a tutta quella ramificazione quel retroterra economico e anche militare che aveva concorso col personale neofascista alla perpetrazione delle strade della strategia stragista nel 1974 la logica diciamo la costruzione logica che Pasolini fa viene, verrà ripresa poi dalla commissione parlamentare inchiesta Pellegrino, che diciamo in una forma semplificatoria guarda le stragi del 74 come a dei fenomeni che sostanzialmente vengono eh, non repressi inizialmente, che vengono fatti compiere per poi reprimere, tagliare i rami secchi di questa manualanza ma soprattutto per rendere non spendibile la forza di ricatto che questa manovalanza aveva acquisito presso alcuni centri economici di potere, perché una volta indagati per stragi, una volta sottoposti allo scioglimento dei gruppi, una volta arrestati, il potere ricattatorio di quella stessa manovalanza che avrebbe potuto disvelare le connessioni, le composizioni organiche e disorganiche interne alla strategia delle stragi, viene meno, vengono meno. meno. Pensate soltanto all'inchiesta sul golpe borghese che produce lo scioglimento del fronte nazionale, obbliga Valerio Borghese a scappare all'estero e pone fine a una delle strutture più pericolose che si erano composte all'estrema destra anche nel mondo. Ordine nuovo viene sciolto nel 1973 nella sua forma nuova perché l'ordine nuovo le cui cellule compiono le stragi rientra nel movimento sociale a dimostrazione di questa dualità che non è conflitto è rapporto di relazione, è rapporto d'ambiente è comunità per utilizzare il gergo dei neofascisti l'ordine nuovo, le cui cellule compiono quelle stragi rientra nel movimento sociale per utilizzare, come dirà Pino Rauti la politica dell'ombrello cioè la politica della copertura anche legale rispetto a quello che, starà, che, che dovrà succedere di lì a poco, rientra, dicevano il BIS, il 15 novembre del 1969, un mese prima della strage di Piazza Pontana. Questa componente, appunto l'estrema destra, riesce quindi a tenere connessa un'area moderata, potenzialmente rappresentabile nella maggioranza silenziosa, nel centro medio riflessivo, diciamo così, moderato del nord Italia, dove la recrudescenza fascista naturalmente ha un addentellato molto meno eh, robusto, storicamente siamo comunque in prossimità della fine della guerra, l'eredità del fascismo è ancora molto viva nella, nel, nel sangue, nella carne, nelle famiglie in particolare nel nord Italia che ha subito e patito la guerra civile e l'occupazione nazifascista del 43 45 mentre nel sud ad esempio il movimento sociale compone un'identità quasi parallela se nel nord Italia viene utilizzata la sua manovalanza, la sua militanza in chiave di ripristino dell'ordine cioè di mantenimento dell'ordine contro le manifestazioni, contro il movimento operaio, contro gli studenti e quindi come dire viene utilizzata una chiave d'ordine, di sostegno, cioè all'equilibrio esistente, nel sud Italia questa politica si ribalta completamente e quindi il carattere a base di massa del movimento sociale si esplicita in una forma diretta di conflitto che troverà nella rivolta di Reggio Calabria la sua massima espressione. Reggio Calabria l'avrete sentita tante volte, il famoso moto del boia di molla: Reggio Calabria non diventa, eh, non viene diciamo eh, indicata come capoluogo di provincia, nell'ambito della riforma delle regioni che nel 1970 si, si va in Italia. A Catanzaro viene preferito come capoluogo di provincia, a Cosenza viene portata all'università, mentre a Reggio Calabria sostanzialmente non rimane nulla. né l'università, quindi il centro di sviluppo culturale, nel capoluogo di provincia, un centro di raccolta di risorse economiche. C'è un modo popolare, inizialmente non eh, come dire, egemonizzato dall'estrema destra ma in cui l'estrema destra riesce a costruire egemonia egemonia militante, egemonia di presenza fisica sul territorio che si traduce in una larga egemonia di rappresentanza politica lì probabilmente per la prima volta il partito del movimento sociale diventa un partito che come dire, paradossalmente anche se il carattere delle manifestazioni è un carattere eversivo, antistatale quella di Reggio Calabria sarà la rivolta più lunga nella storia repubblicana dovranno entrare i blindati i militari in città per sedare la rivolta il carattere, dicevo del movimento sociale muta perché per la prima volta il MIS, per quanto rappresentante di un movimento tendenzialmente emersivo, che protesta contro una riforma, quella delle regioni, che era una riforma propria della Costituzione, che ancora all'epoca del 1970 non era stata attuata, come d'altronde l'istituto referendario, l'abbiamo visto prima, la Costituzione entra in vigore il primo gennaio del 1948, ma viene congelata a causa degli equilibri geopolitici, dicevamo il movimento sociale diventa, rappresenta per la prima volta un partito di massa cioè che rappresenta un'istanza sociale è un paradosso, ma è il paradosso dell'identità missiva è il paradosso, come dice Ammirante un congresso degli anni 50 di essere cari camerati fascisti in democrazia e questo paradosso è un paradosso che il movimento sociale mantiene dal punto di vista del profilo identitario e cerca però di spendere politicamente non in maniera nostalgica in particolare ammirante, lo farà poi dopo ancora in maniera più approfondita fini il movimento sociale e l'area dell'estrema destra guardano alla spendibilità di questo consenso nell'ordine della riformulazione del principio e dei principi attuativi e della forma stessa dell'istituzione repubblicana. Il primo giorno di tutte le legislature, Giorgio Almirante arrivava in commissione affari costituzionali e presentava un disegno di legge di riforma presidenzialista dell'ordinamento italiano. Naturalmente veniva a però l'orizzonte a cui guardava la comunità missina e il partito politico che la rappresentava guardava ad una riformulazione del perimetro costituzionale che invertisse le misure della legittimazione all'accesso al governo non più cioè la compatibilità dei partiti al paradigma valoriale costituzionale ma la resa di compatibilità dell'ordinamento costituzionale con l'identità dei partiti sembra un rovello. Formulistico e invece è esattamente quello che succede dalla fine della guerra fredda in particolare dai referendum eh, del 1992 e poi dal passaggio di transizione 93-94 nel nostro paese quando un blocco di forze nuove che non ha partecipato al processo costituente e non trae le sue radici d'origine identitarie da quelle esperienze i partiti nuovi della Lega Nord, il partito nuovo di Forza Italia e il partito identitariamente ridefinito, ex Movimento Sociale, poi Alleanza Nazionale, accedono al governo e attraverso il, il nesso, soprattutto legato al referendum eh, elettorale portato avanti da Mario Segni e da Pilio Cheto, cioè dagli, da un esponente centrista. SIN, sì, ex democristiano, e da Ghiliochetto, segretario del PDS, ex segretario del PC, quella semplificazione che determina la composizione di, un, di due schieramenti maggioritari, entrambi con libero accesso al governo, e cioè quindi liberi di contendersi la guida nazionale del paese, stante la fine della guerra fredda e quindi lo sblocco del nostro sistema, Ecco, questo passaggio di transizione richiama e ricava da quell'elaborazione politica propria della destra non solo estrema il suo tratto d'origine, la resa di compatibilità costituzionale alle nuove identità politiche, il principio della rappresentanza di queste istanze come motore di riforma del perimetro costituzionale in questo l'eredità della destra estrema e non è un'eredità molto forte presente o, appunto un'anima nera un magma calzico che con la fine della guerra fredda riesce ad emergere perché trova un nuovo, un nuovo spazio di cittadinanza e lo trova badiamo bene in una corrispondenza effettiva con l'altra componente che era stata fino a quel momento esclusa dall'accesso al governo, il PC, per motivi geopolitici lo dicevamo, che guarda quella soluzione come una soluzione di continuità, quindi a una fine, a una rottura, a una chiusura di un'epoca, quella che i giornali ci hanno spiegato chiamarsi Prima Repubblica, e la nascita di una seconda, con un perimetro politico allargato anche alle due ex estreme ridefiniscono la loro identità ma che rimodulano con essa anche la struttura costituzionale e rappresentativa del, del nostro Parlamento e da questo punto di vista lo dicevo prima, l'eredità dell'estrema destra è un'eredità importante che per richiamare come dire, le parole con cui abbiamo iniziato, quelle di Moro evidenzia come Quest'area sia stata molto più larga, molto più influente, molto più incidente sui nostri equilibri politici, sul nostro spazio pubblico, di quanto la stretta ridotta Messina abbia dimostrato dal punto di vista della rappresentanza in termini di voti e in termini parlamentari. Io se voi siete d'accordo farei quest'ultima mezz'ora con dibattito, insomma, di domande, di interventi, di considerazioni anche da parte vostra, per rendere anche meno, meno ferma, diciamo così, la discussione. Io non ho ben capito il passaggio, quello per cui si spiegava appunto come da, dall'articolo di Pasolini sia, appunto, di, di Milano sia una cultura, diciamo, mentre quella di Piazza Lavaggio, sia, mi è sfuggito un po' il... Ma perché questo. non l'ho detto quello eh l'ho ecco, no, no, no, no. perché il 1974 è un, è un anno fondamentale il passaggio il 73 il 74 è un anno fondamentale perché sul piano internazionale c'è un evento che modifica la struttura e la percezione e anche la linea politica dei partiti italiani l'11 settembre del 1973 si verifica in Cile il corpo di stato militare che depone assassinando il presidente legittimamente eletto all Salvatore Allende a guida di una, un arco di forze generalmente progressiste, diciamo una, un arco di forze che oggi definiremo di centrosinistra, che vinte le elezioni porta Allende alla presidenza vicina. Il corpo di stato militare guidato da Augusto Pinochet con sostegno del, del Dipartimento di Stato americano, evidenzia ciò che in Italia diciamo, si è già palesato in una forma di guerra non ortodossa, di, non, di, di guerra non esplicitamente dichiarata in quei termini militari, e cioè che l'accesso di forze comunque connesse a Mosca, rende incompatibile la struttura istituzionale con l'aderenza all'Alleanza Atlantica, per i motivi che diciamo qui. Questo determina nel Partito Comunista in particolare e nel suo segretario Enrico Berlinguer una riflessione politica di respiro, che è duplice, perché naturalmente ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi, critici. Anche molto critici. Berlinguer lancia in tre articoli pubblicati su Rinascita le tesi successive ai fatti del CIL, in cui sostanzialmente il segretario del PC compie un passaggio ulteriore rispetto al suo ai suoi predecessori Longo e Togliatti. Se Cogliatti aveva detto all'indomani della, della, della fine della guerra mondiale che mai il PC avrebbe raggiunto il potere con una rivoluzione, con un moto violento, ma avrebbe raggiunto attraverso la via democratica al socialismo, la guida del paese, quindi abbandonando l'opzione rivoluzionaria e puntando tutto sulla costruzione del consenso maggioritario in termini di voti parlamentari, Berlinguer produce una misura ulteriore, aggiuntiva a questa disposizione di linea politica del PC e dice l'esperienza cilena ci dimostra che la vittoria col 51% di una forza della sinistra in campo occidentale non basta a che le forze della sinistra siano guida unica del paese e quindi è necessario un grande compromesso storico tra le forze maggioritarie nel paese questa dimensione questo cambio di linea politica che coincide con i passaggi che dicevamo prima scioglimento d'ordine Nuovo nel 73 stragi fasciste del 74 produce una formula tendenzialmente bipolare ma consociativa dei due maggiori schieramenti la democrazia cristiana da un lato e il partito comunista dall'altro bipolare perché appunto proietta lo scontro geopolitico internazionale in il partito filo Moscovita e la democrazia cristiana inserita nel dispositivo dell'alleanza militare della Nato-Balagro. Ma allo stesso tempo obbliga per i risultati elettorali, in particolare per le elezioni del 1976, alla formazione di un governo di unità nazionale, cioè al ritorno alla formula post-resistenziale in cui la DC e il PC governano insieme e questo si avrà con i governi della stensione del 1977, il governo Andreotti e poi con l'altro governo Andreotti successivo, il terzo governo Andreotti del 1978 che, come sapete, eh, ottiene la fiducia il 16 marzo del, di quell'anno, giorno in cui viene la domanda Bromagno a Piafani. La connessione con il termine che Pasolini utilizza, le stragi del 74 sono antifasciste risiede, diciamo, ha la sua natura specifica d'origine nell'idea che l'accusa di straggismo all'estrema destra determini, e, e lo determina, in un immediato drenaggio di voti e di consensi verso la democrazia cristiana, quindi verso la stabilizzazione moderata del voto, la marginalizzazione del movimento sociale che a quel punto non serve più né come pungolo alla democrazia cristiana né come strumento di mobilitazione. Diventa, come dirà Andreotti in una tribuna politica molto famosa insieme in un dibattito con l'ammirante, diventa necessario scongelare quei voti, farli rientrare, far rientrare quei voti eh, usciti, in libera uscita dalla democrazia cristiana e Andreotti riuscirà con la sua politica a farli rientrare. Rafforzando la democrazia cristiana per andare allo, al confronto definitivo col partito comunista, il confronto definitivo che, che basa la sua propaganda sull'anticomunismo, ma che è finalizzato alla politica esattamente opposta. Lo stesso farà il PC, una politica e una propaganda eh, diametralmente opposta a quella alla linea politica. Il nemico di sempre è la democrazia cristiana. L'alleato di domani sarà la democrazia cristiana. La connessione quindi tra i fatti del Cile, i fatti italiani e la politica del compromesso storico hanno, da un lato, il vantaggio di drenare quel retroterra sociale in cui la strategia della tensione una... aveva potuto mettere solite radici, aveva potuto trovare finanziamenti, connessioni, coperture. Perché appunto i termini del confronto politico si spostano dalla marginalizzazione del PC alla necessità di fare i conti, con una forza politica, lo dirà Mendola in un'altra tribuna elettorale: una forza politica che rappresenta un italiano su tre perché il Partito Comunista nelle elezioni politiche del 76 ottiene il 34,4% di voti, un italiano su tre vota PC. E quindi un qualsiasi partito politico deve farci i conti, gioco forte, quindi i termini del conflitto non sono più la marginalizzazione dell'opposizione comunista, ma il suo coinvolgimento e allo stesso tempo la riconversione della sua politica. Nel 1975 il PC ottiene una vittoria larghissima alle amministrative e, diventa, e va a comporre delle giunte cosiddette rosse insieme al partito socialista che lo portano, lo proiettano alla guida di città importantissime, Roma, Genova, Torino, Napoli, Milano, l'anno dopo tiene il suo massimo storico. In questo passaggio il PC presenta in Parlamento un piano che si chiama Proposte dei Comunisti per le Forze Armate, in cui per la prima volta nella sua storia il PC approva un piano di spesa militare di riarmamento dell'arsenale della Nato in Italia. Quindi il partito di Mosca compie un, un traghettamento sul piano anche della politica di compatibilità militare, che deve determinare il suo accreditamento all'accesso all al governo. Per il popolo, per noi, per l'opinione pubblica, questo passaggio si traduce nella famosa intervista che Gian Paolo Barza fa a Berlinguer, in cui il segretario del PC dice di sentirsi più sicuro sotto l'ombrello della Nato, che non sotto, questo, sotto quello del patto di Varsavia. Ma i passaggi in essi sono assolutamente, come dire vincolati a quello specifico contingente passaggio storico un passaggio storico difficilmente compatibile con l'equilibrio complessivo nazionale e internazionale che infatti scioglie, si scioglie come nodo appena due anni dopo le elezioni del giugno 1976 trovano la loro soluzione di continuità con la fine dei governi di solidarietà nazionale che di fatto nella loro formula politica si concludono all'indomani dell'assassino di del dell La legislatura va a termine con elezioni anticipate nel 79, da quel momento in poi si apre un'altra storia, un'altra vicenda dell'Italia Repubblicana, c'è una periodizzazione anche diversa dal punto di vista storiografico, in cui per esempio c'è una ripresa forte dell'altra forza della sinistra il Partito Socialista che con la nuova segreteria Grazi intervenuta nel 1976 restituisce una nuova centralità all'alleanza di centrosinistra e di CPSI un'alleanza competitiva non più penalizzante per il Partito Socialista così come era stato il primo centrosinistra sinistra governi governi di centrosinistra dalla metà, metà degli anni 60 un'alleanza competitiva che porterà il Partito Socialista alla guida del governo del governo Craxi dell'84 e al raggiungimento del massimo del 14% che significava come dire, una ritrovata centralità dell'altra dell forza della sinistra e una nuova marginalizzazione politica del partito di Berlino Quest, in questo complesso in questa ridefinizione nuovamente si ritrovano i margini dialettici tra arco parlamentare ed estrema destra, su che terreno? Sul presidenzialismo, le lettere, gli incontri che il, partito, eh, il segretario del PSI, Craxi, avvia con Almirante, restituiscono all'immaginario collettivo una nuova reimmissione dei circuiti eh, come dire, di proposta politica dell'estrema destra, un'estrema destra che a partire dalla metà degli anni 70 non viene più vista come una ridotta da marginalizzare, viene sostanzialmente dal punto di vista anche dei lavori parlamentari attraverso la disposizione dei regolamenti del Parlamento, del nuovo regolamento alla Camera soprattutto, che rende utilizzabili e spendibili i voti missimi, che non sono, come dire, dei voti marginali, voi pensate soltanto che il Presidente della Repubblica Leone viene eletto con i voti decisivi del Movimento Sociale nel 71 al Quirinale in sostituzione a di eh, Moro, che era il candidato alla presidenza del Consiglio alla presidenza della Repubblica in quelle elezioni. E voi capite che un conto sarebbe stato Moro al Quirinale con l'avvio della, della politica del compromesso storico un conto fu Giovanni Leone notabile nella destra di Cia Quirinale durante la politica del compromesso storico lì l'elemento missino determina un cambio del, del senso della politica nazionale confermando il fatto che Moro stesso Scriverà nel suo cosiddetto memoriale, che poi il memoriale non è, eh, durante i giorni della legge. Dell e quindi in questo senso le stragi sono antifasciste del 74, indicano la matrice dell'estrema destra nell'ottica della sua marginalizzazione e dello sblocco, dello scongelamento di quei voti che tanti erano riconosce. E quindi la bomba a Brescia. Eh, no. diciamo, diciamo così, eh, l'inchiesta adesso è stata anche riaperta, eccetera, si è conclusa malamente con le assoluzioni di, che sappiamo, sono tutti assolti, nessuno è colpevole, i familiari delle vittime condannati alla, al pagamento delle spese processuali. Eh, la strage di Brescia ha due chiavi di lettura, finora dal punto di vista storiografico, nessuna delle due... Come dire, strutturata però, a mio giudizio, questa. L'una vede appunto la logica dell'attentato direttamente contro la manifestazione sindacale, in una chiave dichiarata di guerra a un pezzo della società, a quella parte politica, da parte di un'altra parte. Un'altra chiave di lettura, che però sarebbe una logica cucina, l'abbiamo vista adesso. L'altra chiave di lettura è quella dell'attentato dell contro i carabinieri. Nella logica del taglio dei rami secchi, del taglio della manovalanza, la strage di Brescia si è compiuta in quei termini dalle cellule dell'estrema destra mirerebbe a colpire i carabinieri, cioè, uno, cioè diciamo, la rappresentazione di quel corpo militare che aveva avuto legami con la strategia della tensione. Nella stessa logica dell'attentato di Pedea, compiuto da Vincenzo Vincicuguene, che attaccherà... Proprio i carabinieri faranno morire tre carabinieri, riuscirà una macchina di esplosivo, chiamerà la, non lui direttamente, insomma, il suo chiamerà eh, la polizia, faranno raggiungere eh, questa macchina dai carabinieri, la faranno esplodere. Nell'ottica di colpire, nell'ottica di vinciguerra, i carabinieri che erano collusi con la strategia della tensione. Vinciguerra lo farà in un'ottica rivoluzionaria, secondo lui i fascisti avrebbero dovuto fare la rivoluzione senza i corpi dello Stato. Però l'indicazione è che i carabinieri hanno de delle connessioni con la strategia della tensione. In un'ottica rovesciata la strage di Piazza della Loggia potrebbe avere questa, lettura, questa chiave di lettura Colpire i carabinieri che hanno in qualche misura tradito. Siamo all'indomani dello scioglimento di ordine nuovo, dell'inchiesta sull'estrema destra e quindi della, addirittura del prurotesi di messa fuori legge del MIS I carabinieri vengono colpiti in quell'ottica che succede? Che poi tante volte però la storia cammina su gambe piccole e piccole e quindi anche in un caso anche la pioggia può modificare il senso Ora nella piazza di, di Brescia normalmente le manifestazioni finiscono questa piazza grande e il servizio d'ordine di carabinieri e polizia si colloca sotto i portici della piazza, sotto il porticato della piazza. Quel giorno a Brescia pioveva e quindi sotto i portici della piazza si, colloca, si collocano le persone e quindi il servizio d'ordine si sposta, si allarga e le bombe che sono piazzate dentro il cestino, state sotto i portici, esplode e travolgele e tra oggi civili, non colpisce i militari. Questa può essere una chiave di lettura, però ripeto, nessuna delle due ad oggi, a livello di documentazione e di rispondenza metodologica ha trovato come dire, una sua forma corroborata insomma, da, da, da misure importanti dal punto di vista storiografico per essere dichiarata, come dire, sostanziale. Per Piazza Fontana diciamo la, la matrice e la logica che muove quel movimento, quella strage, quell'operazione militare, è ormai dal punto di vista storiografico pienamente ricostruita. Noi possiamo dare una lettura abbastanza strutturata grazie alla massa di loro. Non sappiamo chi materialmente ha collocato la bomba e Paolo Rossi piuttosto che Mario Bianchi ma la logica, la ricomposizione, la contestualizzazione, la massa dei documenti, la metodologia usata l'incrocio delle fonti e anche la diversità di provenienza di queste fonti permettono una ricostruzione che tra l'altro per Piazza Fontana come dire, ha una significanza veramente quasi unica perché è l'unica strage quella di Milano che poteva essere raddoppiata con una strage a Roma è un'operazione che ha un campo doppio ed è l'unica dentro la logica della strategia dell'attenzione a muovere un dispositivo di questo genere perché né le stragi successive né tantomeno quelle del 74, quelle degli anni 80 eccetera muovono in questa logica dal punto di vista proprio strettamente militare e quindi diciamo da quel punto di vista la strage di Piazza Fontana, come dice Pellegrino, della strage di Piazza Fontana non sappiamo chi è l'autore materiale, Presidente della Commissione Stragi, diciamo, ma sappiamo come, come dire, abbiamo ricostruito un quadro abbastanza comple completo, diciamo così. Preso. Preso. Io ho due domande. Eh, la prima riguarda. Scusate, io devo... <ride> Eh, Riguardava l'MSI in quanto tale, cioè, perché mi chiedevo su, cioè, certamente c'è una componente eh, del partito che difende si il sistema, appunto si schiera a favore della Nato, di Israele nella, nella guerra contro la Palestina, eh, però dall'altra ci si nota anche che comunque all'estrema destra c'è una corrente molto forte, eh, che si può definire molto antisistema. Nel 68 il Furano occupa insieme al movimento studentesco, la battaglia di Puglia, eccetera. Nel 73 eh, uccide un poliziotto in uno scontro prettamente tra estrema destra e pulizia qui a Milano. Eh, e poi soprattutto negli anni 80 sfocia mh, solamente in un anticapitalismo, un anti-americanismo, eccetera. Per cui è evidente che un'altra corrente di questo tipo c'è. Volevo eh, capire, eh, non so se è possibile, quale delle due fosse più... Mh, Forse, forse è La seconda risposta che ho un po' dalla lezione, però mi sembra importante, cioè sulla metodologia della ricerca storica riguardo a questi anni, eh, il ruolo dell'inchiesta giudiziaria, eh, che ruolo ha perché cioè, l'inchiesta giudiziaria di per sé eh, mira alla ricostruzione della verità di fatto. Eh, ha visto abbastanza chiaramente che tra coperture eccetera non si sa come, però di fatto la verità non si possibile bene cioè, lo storico come si pone davanti a questo dunque, parto subito da questa che diciamo, sciogliamo subito no? eh, sono due sfere che per possono veramente provocarsi, però un conto è il piano giudiziario la sfera giudiziaria deve accettare le responsabilità individuali e deve delle sanzioni penali lo storico non fa questo fa un'altra cosa ricostruisce il contesto ricompone un insieme di fattori che restituisce a chi legge il passato non tanto la prospettiva per il futuro la, la storia maestra di vita eccetera. la domanda al presente questo questo storia che si può fa. Non può essere maestra di vita, non ricostruisce prospettive quando si le formule perché non accada mai più, affinché non accada mai più, sono formule prive di senso e piene di retorica. Quello che può fare la storia è ricomporre un quadro insieme. Un quadro insieme significa che noi capiamo i processi, i grandi processi, e allora, leggendo i grandi processi, capiamo che. Le singole individualità hanno un ruolo, ma non, non rappresentano il punto essenziale. Hitler non è un pazzo criminale, ma è il terminale di un processo politico. La Shoah non è eh, l'impazzimento di un, un popolo, ma è il prodotto di un processo storico, culturale e politico-economico. Determina Quel passaggio. Per le stragi e per diciamo, la vicenda dell'Italia Repubblicana che qui abbiamo uh, affrontato, ci troviamo di fronte allo stesso, allo stesso tipo di, di metodologia. Per cui, noi illustriamo il complesso. Corrado Corzoni, che era un, uno dei più stretti collaboratori di Moro, secondo me, e non un era uno storico, ha rappresentato bene il compito della ricostruzione di quegli anni con la teoria dei ricerchi concentrici che è perfetta secondo me dal punto di vista sì. anche della semplificazione quindi dell'espressione eh, dire, dell diretta alla fine del 69 spiegavo spiegava Regioni ci può essere un nucleo duro di industriali di componenti economiche importanti nazionali e internazionali e può cominciare a dire, beh, però insomma, alcune centinaia di milioni di ore di sciopero, sono un po' tante, perdiamo diamo di competitività, la nostra catena distributiva di prodotti, il nostro saggio di profitto, la composizione del, del processo di accumulazione, questa roba qua è fortissimamente eh, destrutturata ed è un primo cerchio. Il cerchio un po' più largo, quello magari dei politici, comincia a dire, beh, effettivamente tutti i giorni scioperi, tutti i giorni manifestazioni, tutti i giorni incidenti, problemi di ordine pubblico, effettivamente bisognerebbe dare una stretta. C'è un terzo cerchio a quel punto, che è il cerchio dell'opinione pubblica, che spinto dai primi due comincia a dire, ma insomma, i negozi distrutti le moto per strada i ricchetti operai che impediscono a mio marito che vuole andare a lavorare di entrare al posto di lavoro effettivamente un ripristino dell'ordine anche duro ci potrebbe far comodo, potrebbe essere una risposta a questo. l'ultimo cerchio senza bisogno di un input senza bisogno che Paolo Rossi dica a Mario Bianchi fai Capisce e fa. Ecco lo storico: il compito dello storico non è tanto quello di indagare penalmente, giudiziariamente e capire se Mario Rossi o Paolo Bianchi sono i colpevoli della strage, ma capire questo processo. Perché di fronte al presente la domanda che noi possiamo porre sia compatibile con gli sviluppi nella società in cui viviamo e quindi con la capacità di fornirci griglie interpretative e strumenti per avere anche la possibilità quantomeno di criticare e anche di incidere nella un pubblica con la nostra rappresentanza di cittadinanza e quindi in questo sì storia ha a mio giudizio un forte senso, ha un forte senso anche dal punto di vista come dire, pubblico, politico pur rimanendo anche da quella sfera separata sono, come dire, due eh, amanti appassionati che però sono divisi da un carattere inconciliabile nella politica e la storia e quindi credo che in questo senso l'approccio con la materia giudiziaria sia diciamo, un approccio che deve essere molto attento alle fonti molto attento e molto rigoroso al loro controllo soprattutto per quanto riguarda invece la parte sulle identità missime Possiamo ricollegarci a questo discorso. La storia non fa una foto, non è una foto, non è una polaroide che ferma un'immagine e quindi non prende in considerazione quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Un conto è il movimento sociale del 68, dove c'è la partecipazione anche della base Messina ad alcune manifestazioni, altro è a mio giudizio la manifestazione di Valle Giuria. La manifestazione di Valle Giuria vede dei gruppi organizzati di neofascisti guidati da tutti i militanti, i quadri che poi svilupperanno la pratica e la tattica dell'infiltrazione dei gruppi dellestrema sinistra. noi a Palleggiù abbiamo delle chiavi Adriano Titti e Mario Merlino cioè tutto il personale politico, Missino e Non che dentro quel movimento costruisce il retroterra per l'operazione di infiltrazione sono due cose diverse e poi tra l'altro negli scontri di Valle Giulia c'è un, una partecipazione anche militare diciamo così dell'estrema destra importante proprio dal punto di vista della tenuta del, della piazza altra cosa è il movimento sociale del 69 che già, è già il movimento sociale che ha fatto la svolta che ha portato Almirante Caradonna il giorno dopo, il marzo del 68 all'aggressione squadristica di lettere, quindi è già un altro movimento sociale, che guarda cioè a una fase successiva come a una eh, non ad una connessione con i movimenti, che ha una sua infiltrazione, ma come a un suo riprodurre un'immagine d'ordine in grado di rafforzarne politicamente la rappresentanza altra cosa ancora è il movimento sociale del 73 un movimento sociale messo all'angolo con sue frazioni ordinoviste messe sotto processo con suo personale politico arrestato Dino Raul viene arrestato per la strage di Elsa nel 71 è praticamente rinchiuso di nuovo in un ghetto da cui tenta di uscire con una formula che è quella della manifestazione che porta alla morte dell'agente marino, che in realtà è quasi in contraddizione con l'immagine d'ordine che specie nel nord Italia è il a tentato di costume. È quel punto che produce come dire, la fine dell'ipotesi dei due movimenti sociali, il movimento sociale a base di massa tendenzialmente sottoproletaria del sud e il movimento sociale a base massa di ceto medio, la maggioranza silenziosa, d'ordine al nord. Quello schema con il 73 finisce e si rompe, che appunto l'immagine del poliziotto, dell'uomo d'ordine ucciso da militanti messi, pone fine a questa autorappresentazione a cui il missore era provato a raffigurarsi. Ci sono altre domande? Beh, Io farei un applauso. Non è che ci ha dato un quadro del più ampio anche di quanto eh, avevamo detto all'inizio, un quadro che riguarda di, di fatto la storia della destra italiana e già di spiniciali. Tra l'altro, approfondire ulteriormente questi temi, abbiamo accennato tante cose perché non era possibile ha ah, accennato tante cose, ma solo perché non era possibile per i tempi, siamo già fuori di 5 sì, sì. minuti, ma l'argomento è un po' è detto che non è Quindi, assolutamente. Nel frattempo, grazie a tutti voi, ci sono le film e grazie di nuovo a Don Conti per la sua. Sì.